Buongiorno Buongiorno Bentornati in questo nuovo appuntamento, oggi ci ritroviamo nuovamente a Roma, perché dopo avervi fatto vedere il Colosseo, Trastevere, gli scavi di Ostia Antica, e per tutti quelli che non l'hanno fatto vi lascio i link in descrizione per vedere tutti quanti i video, oggi ci andiamo a vedere un altro monumento importante di Roma, quelle che andiamo a vedere oggi saranno le terme di Caracalla, che come vedete le stiamo posteggiando, stiamo cercando l'entrata, e le terme di Caracalla l'altro non sono che un esempio del male imperiale che è il più importante che noi abbiamo qui a Roma. Vedo lì in fondo l'entrata, perciò venite con noi, andiamo a... I don't know. How siamo dentro le terme e vi posso dare qualche informazione utile. Innanzitutto il biglietto costa 6 euro, se volete l'audioguida costa 5 euro. Però ehm, non è che ve la consiglio tantissima, nel senso che è un'audioguida come se fosse un cellulare, cioè priva di auricolari ed è molto bassa, quindi anche all'entrata ce l'hanno un, un po' sconsigliata. Comunque, ecco, siamo dentro le terme, terme che eh, furono realizzate nel 217 d.C. e pensate che per realizzare tutto quanto questo compagno servirono ben 9.000 uomini. Yeah, Sto an right passeggiando so sopra il Natatio poi non so se il ladino forse è Natazio o Natatio boh, vabbè. comunque stiamo percorrendo una passerella che taglia veramente tutta questa zona che vedete qua sotto di me in realtà questa era la piscina principale la piscina olimpionica l'acqua fuoriusciva da quei fuori lì non so se li vedete, eccoli lì e qui i romani venivano a rilassarsi vedi allora, guarda che piscina mica come noi andiamo ah? a... <musica> Lasciamo le spalle tutte le terme e facciamo una piccola pausa perché a luna abbiamo fame e dopodiché continuiamo il giro perché ci sono anche i sotterranei. <sussurra> Terme termina qui diciamo che noi ci abbiamo messo un'oretta un'oretta e mezza perché ce la siamo presa veramente molto molto calma comunque ve lo consiglio a tutti se state a Roma una passeggiatina qui soprattutto magari nei mesi dove non fa tanto caldo perché se ci venite luglio, agosto fa caldo se vi è piaciuto il video vi invito a commentare, a mettere mi piace e anche a condividere e se vi va iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video ciao